Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, altro nuovo video Beauty Prodotti finiti beauty Della casa o non lo so Quello che c'è dentro la mia borsa Dei prodotti appunto finiti Eccoli qua, vedete? Questi allora, come sempre prometto che non c'è abbastanza, ma non importa, meglio pochi, ma buoni. E in sostanza, che dire, mi sono trovata bene quasi con tutti. E non tutti tutti, ma eh, ce ne facciamo una ragione in tutto questo. Comunque cominciamo subito, ciancio le bande, bando alle ciance e proseguiamo. Buona visione a tutte. Allora... Comprire il prodotto, vi dicevo nell'altro video che non so quando pubblicherò. Eh, ho finito questo, ho finito per dire perché ancora ce l'ho in bagno, non l'ho tutto consumato ed è una non so come chiamarla, una bomba da bagno, non lo so, da 100 grammi. Eh, confezione 3,52 non so cosa voglia dire, vabbè, comunque l'ho vista. Su look fantastic, e poi alla fine eh, mi è stato inviato dentro la sua scatolina, intanto qua di fronte a me. Non so se si vede qualcosa, comunque eh, questa, vabbè, dicevo la scatola di look fantastica. Questa è una di quelle saponette sapone, di quelle palle da bagno che la potete mettere nella vasca oppure come faccio io, nel bidet per lavarvi i piedi farvi il pediluvio o quello che Dio si voglia, comunque nulla mi ci sono trovata bene, ha un buon profumo e lo promuovo perché è veramente molto molto buona ragazzi, mi è piaciuta davvero tanto tanto tanto tanto quindi il do un voto 10 o barra 11 perché è troppo buona ha un profumo che è proprio bibagolo in assoluto, molto buona fragolesca, poi come altro bagno schiuma non, ba non bibagolo ma all'argan, puro di acarite olio di mandorla dolce ho oh, terminato il coconut, ovvero la nocciola, coccole, cos'è questo? Almud, cari di Vidal, come potete ben vedere. E ce n'era un flacone, anzi questo è un flacone da 500 ml di prodotto eh, per 12 mesi di Pau. Infatti è piaciuta stra buona, anzi è piaciuta a mia nonna perché sa di nocciola, come suol dire nocciotella, buonissima, molto buona poi poi ho finito, perché no i dischetti di Licia eh, che mi sono piaciuti ma mh, non tanto, ovvero no, non mi sono piaciuti, diciamoci cioè, la verità perché sono troppo piccoli, sono scomodi e poi quando devi struccare per carità di Dio eh, si smuove mezzo mondo perché per me non fanno, nel senso, nel senso che se Si smuove mezzo mondo nel vero senso della parola che eh, sono irrecuperabili, non dico che si spappolano, ma quasi poi eh, non aderiscono bene all'occhio. E eh, quando devo struccarmi, si bevono quasi più o meno tutta la boccetta del come dire della Come posso spiegarvi? Insomma, sì, quando devo mettere la. La bottiglietta dello struccante lo struccante sopra il coso sotto il dischetto sopra il dischetto scusate insomma non mi piacciono sono troppo troppo piccolini troppo davvero che non ci devo fare qualcosa che che cosa però sono non mi piacciono punto e basta non so cosa dire non mi sono non mi hanno fatto impazzire poi 2 euro 15 per cosa, per dei dischetti un po' scadentucci, nisba, non mi sono piaciuti e basta, bocciati in tronco, flopone, flopone, poi, voglio o non voglio, ho dimenticato di buttare questi, vi faccio rivedere incontri avvolgenti, io direi anche no, però vabbè, mi sono piaciuti, che cos'è? Della Dexaluna un ammorbidente per igienizzare i prodotti a fondo, 750 ml di prodotto, eh, freschezza di primavera e profumo di gesolmino questo qua questo dell'Eurospin molto buono profumazione direi oltre che ottimale buona, non troppo eccessiva è vero, da un pochettino al naso però mi è piaciuto tantissimo poi poi poi altro prodotto ma non per importanza un campioncino della Vichy che ovviamente ho sto continuando a utilizzare come se non ci fosse un domani quel, mh, quella crema che ho sentito dire da, Witch, da, da The Witch posizione di bellezza eh, Caterina ovvero eh, eh, sì, The Witch posizione di bellezza eh, quella youtuber che seguite tante voi che, seguite, che seguo anche io scusate oggi non so parlare non so perché vabbè. comunque questo è il campioncino che che vi sto presentando eh, però io ne ho un altro che non è questo ma è sempre di viscì eh, al pecca azzurro col tappo bianco ce cioè, lo sa quale Caterina, di Caterina è di posizione posizioni bellezza perché l'ha visto nei miei video che ho presentato anche per lei perché ho visto che lei mette tante creme tante maschere e via discorrendo quindi lei è una vera amante della skin care come si definisce lei e di fatti mi piace molto anche per quello Oltre che perché si sa truccare veramente, truccare veramente molto bene. Poi, come altra skin care, andiamo sul corpo. Rì di nuovo, infatti. E, di Vidal, cos'altro altro c'è? Ginseng, scusate sono un po' raffreddata, ma vabbè. E Guarana Hydral Adermal comp, White Complex. E, bagno schiuma, rivitalizza e tonifica. Di Body Wash. Energy e Sport, questo qui è sempre della Vital, profumazione non mi fa impazzire, ma non è così malaccio neanche. Sa di profumo da barba, non so perché ragazze, però veramente sa di profumo da barba, come per esempio quella schiumetta che si fanno gli uomini per farsi la barba. Ecco, sacco di quel profumo là. Non so perché, vabbè, sarò io. Sarà la mia impressione, ma ha quel um, netto sospetto che sa di sto dopo barbastrano. Comunque va bene stesso, su via! Non è male, dai! Mi sono lavata lo stesso anche a prescindere da quel profumo lì. Comunque non mi è dispiaciuto. Poi altro Vidal che mm, Qui va via come il pane, il Vidal in casa Adria Barstool, ma va. Bagno, schiuma, olio di argan biologico, nutre sempre e rigenera, body wash, Vidal oil eh, all'argan. Anche questo sempre della Vidal, il nostro amato Vidal, non finisce mai di stupirci ed è... Un flacone sempre di 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Anche questo top, top come non mai. Wow, mi è piaciuto un casino. Tra l'altro mi piace anche per quando mi devo depilare, che sono dall'estetista, mi faccio la doccia, mi incremo, eh, tutte le cose che devo fare della skincare, di idratazione, eccetera. No, mamma mia ragazze, non ce c'era, scusate ma qua aspettate, ok, sperando che non mi abbiate, non mi abbiate visto sfocata, ma non penso. Comunque ragazze è top, veramente molto buono. Mi ha aiutato anche per, quando, per quanto riguarda la depilazione, che appunto mia, la mia estetista mi fa la ceretta, poi, eh, la, come devo dire, qualche mezz'oretta dopo eh, torno a casa, mi faccio la doccia, sia la sera. Che la mattina dopo eh, sono fresca come una rosa sì. <ride> e quindi top. Quindi questo mi aiuta anche come post-ceretta. No, vabbè, a parte quello per rinfrescarmi un po'. Tutto lì con questo periodo storico non si sa mai. È il mio il migliore alleato profumatissimo. va <ride> cioè, e eh, va bene dai. Poi come altri prodotti che uso in combo, sia per l'esfoliazione che anche come detergenza, idratazione, viso, utilizzo sia questo che vero, uno scrub che ho visto da Ilenia Girl, Italian Girl, no, come era il nome? Non mi ricordo più ma è che è il nome del canale, comunque Ilenia Pauciullo di Verona, che tra l'altro la seguo la stimo anche lei tantissimo se non erro, eh, anche lei ha recensito sto prodotto della scrub, scrub magnolia, Fiori di magnolia, scrub viso spoliante con scorza d'arancia e granuli di pomice, sì, con estratti di fiori giapponese e foglie di papaya, detersione profonda e delicata, dermatologicamente testato, sì, molto buona, mamma mia ragazze, non ce n'è come questa, è veramente una, come dire, un piacere passarsela sul viso, Me la mh, massaggio bene, delicatamente, perché appunto come vi diceva ehm, <coughs> scusate Ilenia, eh, Ilenia Girl, non so adesso come si chiama il suo canale, non mi ricordo perché lo, ogni tanto ci clicco da lei per guardare i suoi video, ma non mi ricordo, comunque prima era Elena Pauciullo, visto di e anche gli ha detto che è molto delicata e confermo anche io che è delicatissimo sul viso non graffia per niente la pelle, del, la cute del viso è molto buona è piacevole da, da passare sul viso e scrapa molto bene il viso io l'ho passata sul corpo e sul corpo direi che non è niente male anche lì è molto buona però sulle chiappe per carità, sulle chiappe nisba non mi è piaciuta lì va forse è stato mio Grosso grossolano errore mi sono strappata, mezza pelle. Vabbè, abbiamo il discorso che è meglio, solvoliamo. Comunque mi è piaciuta, ragazzi è molto buona. Poi a parte quello che ho combinato io. Ma vabbè, dettagli, come suol dire, no, Saltiamo 1 minuti i video che registro, vabbè, comunque allora 4 euro e 29 No, scusate, cosa sto dicendo 4,89 euro. Eh, più la crema in combo di Nivea che è quant'è? 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi anche questa è molto buona e la pummazione non era male per niente era piuttosto vedete gelosa come si può vedere vedete qua no, non esce più comunque mi è piaciuta tantissimo molto molto molto leggera e anche schiumosa non so come spiegarvi mi è piaciuta poi Ve la consiglio, se la trovate a saponi profumi o oh, che Dio si voglia, da qualsiasi parte la trovate e dico da non lo so, in qualsiasi profumo, la profumeria la troviate, no, come sto parlando? Cioè, vabbè, dove riuscite a ve acchiappatevela perché è davvero top, mi è piaciuta davvero tanto, non costa molto. Perché vabbè, da me costa 4,89, ma da voi magari ne costa di meno, adesso non, non vi so dire, però mi è piaciuta e ne vale la pena. Poi, se uno ha una pelle un po', non dico mh, delicata o meno, allora consiglio un dermatologo, perché se la pelle come la mia è un po' disastrata, consiglio un dermatologo. Io adesso questa qua l'ho usata pochi mesi fa e non avevo la pelle come adesso però siccome che ho bisogno urgente di Vichy sto usando di nuovo Vichy perché mi ci trovo meglio di usare queste creme qua non dico da supermercato ma quasi queste qua almeno è da supermercato questa l'ho presa a sapone profumi di qua, dal mio paese, mi ci, trovo, mi ci trovo bene ma ora vado a Vichy perché è meglio così comunque questo è il pack, il tappo e... Questa era la crema, ma dentro non ce ne stava più. Ma vi dico che ha un profumo molto buono: sa di crema di baby, ovvero di bambino. E mi è piaciuta da morire. Non vi dico quanto ho urlato, come a dire, ah, cosa? What? Buonissimo, buonissimo, davvero consigliata. Ah, mi sono dimenticata di dirvi quanto ce n'è qua. Sempre 50 ml di prodotto: sì, per un pao, di 12 mesi. Top. Poi altro, c'è? No, ragazzi, è finito! Non c'è altro niente. Io i prodotti ve li ho tutti fatti vedere. e Basta, non, non ho altro da rivelarvi, da dirvi. Se no, che salutarvi con un grosso abbraccio virtuale. Un bacio nello stesso virtuale. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao, un bacio. Attivate la campanella, commentate e giù o su non importa. E ciao e vive la vita. Ciao, a presto. Vi voglio bene.